Ciao brava gente, Gigio dove vai? Vieni, devi salutare prima Medita bella, sì Vi faccio salutare dai miei cagnetti Gigio, salta su, bravo Gigio E questa è Medita Adesso parliamo del motivo vero di questo video Ok? Allora Oggi parliamo Del tipo di affilatura, quindi Allora, come si è già visto in più video E finché ce n'è I coltelli puoi usare delle pietre che vanno ha una grana finissima per fare un filo a rasoio, si dice quello che ti fa i peli. Ci sono, secondo me, tre macro categorie di, di tipo di affilatura. C'è l'affilatura di utensili che battono, c'è l'affilatura, a parte le seghe, io parlo di coltelli di lama, c'è l'affilatura di coltelli che tagliano con un movimento che striscia oltre a spingere. E poi c'è l'affilatura quella a rasoio che lavora semplicemente spingendo. Allora, quella adesso vi dico riguardo questo coltello, poi facciamo il mezzo discorso questo coltello come potete vedere non taglia o comunque non taglissima cioè se fosse appena filato quest'ora me l'ho fatto a mano a brandelli però farrebbe che taglia come mai? Cioè, questa sarebbe la domanda eh? allora ve lo dico alla buona come faccio di solito perché i miei video a livello di concetto voglio che arrivano a tutti E poi perché almeno non me la devo menare Cercando di imparare paroloni Quando per caso non li so Ok? Questa Non è una dice uno straccio Allora Come ho già detto nel video che metto qua Della filatura eh, Usando il carburundum Che è una grana intermedia Tra questa che è proprio cioè, Potreste spregarlo sulla pietra di fiume Quasi E questa che è una, una, una pietra che ha innanzitutto due lati e con il lato più fine permette di fare la filatura al rasoio questo sta nel mezzo e mi dà un tipo di filo come avevo già detto adesso basso un po' il riquadro sperando che si veda allora mi dà un tipo di filo non dritto, liscio come quello rasoio ma mi lascia una mini crest, una mini seghettatura sulla punta ok? Ovviamente, non solo su, questo è a livello microscopico, non solo sulla punta, ma ovviamente anche sui fianchi, nella zona in cui vado a toccare con questa pietra. Questo coltello qua, in questo momento, non taglia così, ma se prendo la carta riesco a tagliarla per due motivi. Il suo grado di, di, di usura praticamente ha spianato questa microseghettatura che c'è sulla punta, però è ancora presente questa graffiatura sui fianchi che è quella che in realtà permette insieme al profilo di taglio il taglio della carta in questo modo qua ok quindi se io provo a tagliare cose per le quali devo usare un movimento tipo sega riesco ok anche se poi la tentazione è quella di spingere perché perché il profilo è quello corretto quindi il primo aspetto di questa lama, di come ho affilato questa lama, il primo ragionamento di cui ho tenuto conto per affilare questa lama è che fosse durevole, quindi adesso la seghettatura in punta è spianata, quella sui fianchi no, se io faccio un movimento a sega spingendo, ovviamente anche sulla mano lo farebbe, eh, arriva ad un certo punto in cui il materiale che devo, piegare, che devo tagliare si piega, va ad aderire ai fianchi che sono graffiati, questo movimento separa il materiale. Dopo la cosa va avanti secondo quest'altro quest concetto che sulle cose morbide è vero e non vero, semplicemente è un profilo favorevole per tagliare. Ma sulle, ve lo spiego sul legno che il concetto è più chiaro. Dunque, mettiamo che io devo spaccare questo. Ok? <coughs> Usiamo il Ranger Gap, che fa figo per indicare. Il profilo corretto qua Qual è? Quello che dura più colpi possibile e apre più volentieri possibile. Quindi, vediamolo disegnato, non è un filo rasoio, la seghettatura è quasi ininfluente, questa seghettatura sulla punta, quasi ininfluente, non deve essere una roba che sembra un rastrello per tirare l'erba, però lì non è importante, perché se è fatto bene il fianco di, di questa affilatura, la punta lavorerà solo in ingresso al materiale. E ora vi dico perché. Gli utensili da, da taglio che lavorano per, a colpi, che battono, devono fare così. Questo è il pezzo di legno, queste sono le fibre. La punta quando va deve essere abbastanza stretta da riuscire a separare due fibre. Però dopo entrata, anche solo un centimetro, anzi, ma neanche un centimetro, dopo, dopo qualche millimetro dall'ingresso, prima possibile ovviamente, la punta vista più in grande, deve smettere di lavorare perché le fibre si stortano ad aprirsi in modo naturale e vanno a lavorare sul fianco quindi è il fianco poi che lavora in questo tipo di utensile ma questo concetto lo si può portare ovunque anche qua qua quel concetto lì non servirà per non far lavorare la punta perché quando spingi in un pomodoro ad esempio la, la punta lavora, anche qua che spingi nella pelle la punta lavora però cosa succede che sulla mia mano, facciamo così, questa è la mia mano io se non spingo oltre un certo livello la mia punta lei non taglia la mia pelle perché siamo nella zona spianata però se io faccio in modo che la pelle de della mia mano aderisce Qua, perché si deforma ok sotto spinta della lama si chiude e tocca nei fianchi in quel momento lì sì che la mia lama taglia ancora e mi vado a far male tutto questo ambaradan di parole perché per dire due dei concetti fondamentali quando vai ad affidare qualcosa l'angolo deve essere giusto il profilo del taglio sia per gli strumenti di legna, sia per gli strumenti da legna quelli a battere soprattutto quelli perché se fate a caso li usiamo un sacco e non si smonano mai eh, perché non si smorrono? Perché la punta lavora per 2 mm, dopodiché lavorano i fianchi. <coughs> a meno che non prendi qualcosa battendo, su coltelli invece che eh, servono a livello quotidiano. Adesso vi dico come faccio a prendere il, il grado di, di finitura della punta. L'ho già detto sui Victorinox. Ho visto che sia con queste lame qua che con quelle della serie da 91, io più piccoli non ne ho, mi sono accorto che l'angolo che fa lavorare benissimo se io affilo col carburundum perché sfrutta molto bene questo, questo concetto lo ottieni copiando la lama alzando leggermente ok non so alzerai di 5 gradi dalla lama su un vittorino originale affilare con quest'angolo significa non affilare sulla punta quindi vuol dire che originale è più aperto poi magari faremo un video dedicato con i vari angoli adesso non lo so adesso volevo parlarvi di questo per i meno, quelli che hanno un po' meno manualità, un po' meno esperienza, un consiglio che posso dare, quando vai ad affilare, metti un, uno scotch qui, qui, lasciando, non so, 3-4 mm dal filo di metallo, però il resto coprilo con lo scotch, di qua e di qua. Questo permette che ti puoi abbassare parecchio senza rischio di andare a regare la lama. Ovvio che se sei in outdoor, io ho questo coltello qua, la pietra è quella che ho sempre dietro e questo mi è capitato ad affilarlo e <ride> ho tallonato. <ride> Quindi magari in un prossimo video vediamo la la lucidatura che però non mi piace la vedremo in un punto della lama al massimo però vi dico anche poi perché non mi piace preferisco le righe o comunque trattarle in un altro modo allora copio, poi il movimento qual è? quello migliore è circolare ok? questo oppure questo avanti e indietro puoi anche fare così perché quando si tratta di togliere il materiale poco importa il, il discorso qual è? quello di quando vai a finire il filo per l'ultima volta, l'ultimo passaggio. L'ultimo passaggio lo devi fare con il movimento corretto, quindi questo in realtà. Anzi, io il mio che ho trovato, che mi piace, mi trovo bene, è a spinta da questa parte, perché non mi faccio male, vado a battere con la mano. E qui faccio un pochettino più di attenzione e chiudo. Perché faccio così? Se fai un filo rasoio, adesso torniamo al filo rasoio. Il filo rasoio è liscio, deve, deve tagliare a spinta, quindi... Praticamente lì deve essere perfetto sia il fianco che la punta, però. Eh, ah, perché faccio così? Facciamo conto che la mia lama è questa, ok? Quando fai un filo rasoio, affili verso il fuori, praticamente sempre, cioè nella parte finale, fai fare questa bavetta, no? L'ultimo passaggio lascerà una bavetta molto ingrandita qua, che è il motivo per il quale poi si usa la coramella. Adesso la, la ipotizziamo con la mano. Quindi facendo così, cosa fai? Questa bavetta la pieghi una volta di là, una volta di qua, una volta di là, una volta di, là, una volta di qua fino a quando si rompe ti lascia una punta bella precisa che è quella rasoio. Diversamente da come si fa per il rasoio, a me piace fare che da una parte faccio tirare fuori il materiale, dall'altra lo faccio spingere. Quindi questa qui in realtà non la vado a rompere lasciando un... spero che il gesto sia stato chiaro, ok? Nel microscopico, intendo... Io la vado a piegare, quindi si romperà perché si piega, però mi, mi dà la sensazione che facendo questo tipo di, di piegatura no? e poi si rompe. Ovviamente siamo nel molto piccolo qui. Riesco ad avere comunque una punta sufficientemente stretta da penetrare anche a spinta volentieri. Difatti i peli non è che non li tagli con la, con la filatura col carburone, però non hai la sensazione quella della sua però facendo così ho una punta abbastanza stretta che mi diventa letale, se io sprego, non so per quale motivo cioè veramente è il filo che adoro di più di tutti, ne ho provati prima di trovare la mia quadra, quello che mi piaceva e niente quindi il motivo che faccio a spinta in fuori e in dentro sulla punta è così il motivo che ho scelto la pietra ormai l'avete visto, vediamo se riesco a farvi salutare ancora dei cani perché si sono dati, si sono dileguati GIGIO MEDITA Vieni qua Gigio bello! Vieni qua, fatti vedere che sei bello, bravo, ti E merita l'amorosa dove l'hai messa! Eh! Guarda lì, guarda lì, guarda lì che ciao. ciao, ciao! ragazzi! Andiamo fuori! Bella, no! no.